E ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Matti e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare da soli ragazzi. E per fare questo glitch ragazzi i requisiti sono minimi, il glitch è facilissimo, lo potete fare tutti, almeno che eh, abbiate i requisiti insomma. Quindi il primo requisito ragazzi è il nightclub con il garage B2 e dentro l'auto che vogliamo sacrificare, l'auto che andremo a perdere ragazzi. Quindi in questo caso nel B2 avremo una LGRH8 ragazzi. Allora in questo glitch non servono targhe personalizzate Mi raccomando Partite da una sessione solo a inviti Quindi portate fuori l'auto che volete sacrificare E una volta che avete portato fuori l'auto da sacrificare Aprite il telefono ragazzi come sto facendo io Andate in colpi dell'apocalisse Ne avviate uno da solo ragazzi non appena avete il caricamento in basso a destra fate start online creatore dovete andare nel creatore e dovete andare nel, in, in modalità creatore ragazzi come sto facendo io semplicissimo facile facile per davvero ragazzi una volta che siete qui attendete qualche secondo non più di tanto ragazzi perché altrimenti il gioco vi, vi butterà dentro al colpo insomma quindi a questo punto accetteremo il messaggio per uscire da gta online andremo in modalità creatore l'unica cosa che dovremo fare quando saremo in modalità creatore ragazzi è prendere premere start online e avviare una sessione di gta online oppure fare direttamente così vedete voi a vostra preferenza fate o start online oppure avviate una sessione di gta online come vedete nel video. Ragazzi, la clip non è mia, l'ho presa da Centurion81, trovate il suo canale tra i miei canali amici, insieme a tutti i canali del Team Glitch, quindi andatevi ad iscrivervi nei loro canali, io purtroppo non sono riuscito a girare questa clip per motivi di tempo e quindi me la sono fatta prestare da Centurion81 però qualcuno di voi saprà già che Dark Glitch ha portato una live insomma dove faceva vedere il video o comunque dove faceva vedere il glitch insomma ragazzi quindi eh, vedete voi, andate a vedere la live di Dark andate a vedere il video di Centurion fate come cazzo vi pare raga basta che visualizzate sto video perché è veramente importante è semplice semplice e ovviamente dovremo avere il respawn ragazzi che avevo dimenticato di dirlo nella base operativa quindi eh, respawneremo in una nuova sessione che sia pubblica o che sia privata non è importante nella nostra base operativa usciremo dalla nostra base operativa ragazzi e troveremo giustamente l'auto che abbiamo lasciato fuori dal night club adesso andiamo fuori dalla base operativa come ho già detto ragazzi nella base operativa dovremmo avere l'auto che vogliamo duplicare in questo caso un'auto retro o comunque eh, un'auto di bennis ragazzi quindi qualunque auto di bennis andrà bene come vedete ragazzi questa qui che vedete qui fuori è esattamente l'auto che avevamo appena abbiamo incominciato a fare il glitch prima di cambiare sessione quindi una volta che siamo qui l'unica cosa che dovremmo fare è salire sull'auto ed entrare nella nostra base operativa che deve contenere l'auto che vogliamo duplicare e soprattutto ragazzi dovrà essere piena quindi ricordatevi dovrà essere piena quindi a questo punto ragazzi come vedete base operativa piena andremo ad entrare nella base operativa e andremo a eh, premere X su base operativa piena e ovviamente quando saremo nella base operativa andremo a sostituire l'auto che noi vogliamo duplicare in questo caso una LG Retro Custom una qualunque auto di Bennis potete anche duplicare la Deluxe, ma la vendete una volta sola eh, per il prezzo di 2 milioni anche perché poi il clone vi pagherà 200.000 quindi eh, potete duplicare solamente una volta cioè le potete anche duplicare più volte eh, per carità del dio però comunque sia piate 200.000 quindi a questo punto andiamo a sostituire l'auto ragazzi e una volta che abbiamo sostituito l'auto adesso vi faccio vedere che non è avvenuto nulla ragazzi cioè nel senso noi abbiamo fatto la sostituzione vedete che noi avevamo queste tre auto qui noi abbiamo fatto la sostituzione con quest'auto qui ma quest'auto per il gioco risulta sempre una lgrh 8 ma allo stesso tempo all'interno della nostra base operativa rimarrà la retro custom quindi adesso noi andremo ad uscire e l'auto automaticamente cambierà targa e prenderà la targa dell'auto che noi abbiamo utilizzato inizialmente come vedete il glitch è facilissimo ragazzi non servono birre non serve un cazzo non dovete fare nulla l'unica cosa che dovete fare a questo punto quando avete diciamo fatto tutti i passaggi in maniera come ve li ho spiegati Io riguardate il video se al limite non avete capito riguardatelo più di una volta chiamate il vostro centro operativo mobile aspettate che vi compaia il centro operativo mobile e andate a salvare il veicolo nel centro operativo mobile ragazzi e a questo punto potete ripetere il glitch eh, per ripetere il glitch l'unica cosa che dovete fare è tornare al nightclub, tirare fuori nuovamente un'altra LGRH8 e ripetere tutti quanti i passaggi che avete visto nel video dovete ripetere tutto esattamente paro paro come lo avete visto ragazzi è semplicissimo non dovete stare lì a buggarvi, non avete bisogno di un amico per unirvi non avete bisogno di un cazzo allora nel terzo slot ovviamente del vostro centro operativo dovrete avere un deposito veicoli personali perché altrimenti non vi lascerà mettere l'auto nel centro operativo mobile e siete pronti a rifare il glitch ragazzi a questo punto l'auto sarà salvata la potete mettere dove cazzo volete nel centro operativo mobile, nella base l'importante è che quando ripetete il glitch ragazzi, e ripetete scusate non ripetete che cazzo di italiano è eh? quando ripetete il glitch la base operativa deve essere piena vi deve comparire sempre il messaggio di base operativa piena ragazzi quindi detto questo io penso che possiamo terminare qui un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti belli